Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi io oggi vi spiego come far soffocare di meno la RAM e soprattutto aiutare anche il nostro sistema operativo a renderlo meno inutilizzabile per il fatto che questo sistema di nome SuperFetch che da noi non è altro che una ottimizzazione molti esperti dicono che è una bella tecnologia io mi sono informato e ho visto che molte persone dicono che è un meccanismo invasivo Nel senso che se c'è questa cosa su un hard disk Sfrutta furiosamente e di continuo il disco Invece se, se avete un sistema operativo installato su un SSD Lo rovina soltanto Quindi in questo caso Oggi non solo vi aiuto a velocizzare un po' le RAM, diciamo migliorarle un bel po', vabbè, migliorarle un po', ma anche come aiutare il sistema operativo, ma anche come risolvere l'utilizzo elevato della memoria RAM. Allora, innanzitutto dirigiamoci facendo tasto Windows più R di Roma, oppure scrivendo recedit proprio qua e facciamo OK. Sì? Ora ci sono due metodi per risolvere questa cosa. Noi li faremo tutti e due, tu, ok? Quindi andiamo su systeam, Scendiamo un po' giù fino a trovare systeam Control Set Service. Scendiamo un po' giù fino a trovare la cartella NDU Andiamo su start e qui da 2 scriviamo 4, ok. Un altro metodo per fare questa cosa si dovrebbe fare su qua sopra un attimo che lo trovo facendo così service.msc però qua sopra non sono riuscito a trovare questo superfetch perché innanzitutto in italiano sarebbe un'ottimizzazione e io non l'ho trovata a me non c'è proprio questo servizio e non capisco perché quindi se chiudiamo questa scheda possiamo fare tutto su regedit. adesso vi faccio vedere una cosa andiamo su control control, control control set control session manager dove sta session manager, session manager. Uh, poi memory management eccolo qua prefetch il parametro andiamo su enable enable prefetch come cavolo si chiama e, da, e mettiamo se a voi c'è scritto 2 4 5 6 mettete 0 fare in modo di disabilitare per uh, dare un valore ad esempio adesso vi faccio un attimo capire una cosa allora su 0 significa che è disabilitato su 1 invece abilita solamente il lancio di applicazioni su 2 invece il boot e 3 invece sia per il boot che il lancio di applicazioni ok quindi è una cosa molto buona per i vostri sistemi operativi Windows 10, Windows 11, Windows 8, 8.1 e, e niente ragazzi è come se stessi non so, facendo una vera e propria pulizia dando anche una mano al sistema operativo ok. e quindi se questo video vi è stato utilissimo noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ti consiglio di iscriverti al canale attivando anche la campanellina e di lasciare like noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao